Ciao a play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maximi, uh, che uh, sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto, se a giocare non sei altro E ombre, matalo, matalo uh, Camperon dietro la più, uh, devi iscriverti al canale Maxi Nick su Youtube uh, Se consigli tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un solo money glitch ragazzi possiamo farlo da soli in sessione privata i requisiti sono per il primo step abbiamo bisogno di una lg rh 8 una qualunque auto retro custom insomma una qualunque auto custom abbiamo bisogno del centro operativo mobile la mira manuale ragazzi eh, questo glitch è buono sia per gli utenti di ps4 che di xbox one e una community oppure un amico che sta giocando in un'altra sessione con un'altra modalità di puntamento diversa dalla nostra quindi a questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare dobbiamo avviare nella community un partecipa a sessione io lo faccio due volte perché la mia connessione è lenta quindi lo faccio due volte accetto il primo messaggio e schippo il secondo, schippo con cerchio quindi mh, mi posiziono davanti al bunker come vedete eh, la seconda volta quando lo riprovo viene più veloce mi posiziono davanti al bunker, vado per entrare community, partecipa a sessione, accetto il primo messaggio e schippo il secondo messaggio quindi a questo punto dovremmo rimanere ragazzi in questa schermata per un minuto 60 secondi in questa schermata, non, non rimanete meno perché eh, ci può stare che il bug non vi riesca se rimanete meno tempo. A me a volte ha funzionato anche con 45 secondi, ma meglio 60. A questo punto, quando è passato il tempo, cancellate il messaggio. Rifate il doppio tasto PS, riandate in, nella community e fate un partecipa a sessione. Accettate il primo messaggio e skippate il secondo messaggio con cerchio, ragazzi. E andate start online starter pack, entrate dentro e dopodiché, cancellate, ragazzi. A questo punto potrete muovere la visuale, però non potrete muovervi voi. L'unica cosa che potete fare è scendere dal veicolo. Scenderete dal veicolo e vi troverete in strada con l'auto. Qui l'auto ragazzi non potrà muoversi, per questo abbiamo bisogno del centro operativo mobile che dovrà avere un veicolo dentro. Io qui ho fatto un po' un casino perché ho parcheggiato il centro operativo mobile a un punto che non si muove proprio. Ho detto vabbè così non faccio traffico, invece niente. Comunque sia, adesso sgancio la, la fottuta motrice e vediamo un attimo come si può risolvere la cosa. Ragazzi vi dico la verità, non c'è stato verso di muoverlo. Eh, non c'è stato verso, sarà proprio incagliato E l'unica cosa che dobbiamo fare ragazzi, nel mio caso io vado a spingere la, la LG vicino al diciamo al posteriore del camion Però voi se l'avete parcheggiato meglio, parcheggiate il camion davanti alla LG, il gioco è fatto A questo punto salite sulla LG, premete la freccia destra e rifiutate il messaggio. Il centro operativo mobile deve essere pieno. Deve avere una LG RH8 dentro. A questo punto ve ne andate in base operativa. Qui vi faccio vedere la data, ragazzi. In maniera tale che capiate questo è l'unico mone glitch da solo funzionante date ora eccola qui ragazzi eh. e nella base operativa ragazzi dovete avere una bicicletta bicicletta qualunque bmx o quello che sia e ci sono molte molte persone che ce l'hanno ancora la bmx dentro la base operativa ci stanno altre persone che non ce l'hanno però eh, a seguire di questo video porterò un after patch per poter mettere la BMX dentro la base operativa e fare questo glitch da soli, io qui sono arrivato a 3000 sono arrivato dato una bella facciata di quelle proprio ecco tipo questa e ragazzi quando saremo qui che cosa dovremo fare? dovremo premere freccia destra e R2 io qui sono entrato ma non succede nulla se entrate nel cannone lo rifate e siete a posto, quindi salite sulla bici, premete freccia a destra ed R2 e il gioco è fatto ragazzi, se spawnate fuori dalla base operativa senza bicicletta il glitch sta funzionando, quindi prendete la vostra LG, chiamate il centro operativo mobile e dopodiché la andate a mettere nel centro operativo mobile e poi la potrete riportare tranquillamente o in garage o nella base operativa dove cazzo vi pare a voi. Il glitch è abbastanza semplice ragazzi, l'ho voluto riprovare ho visto che funzionava quindi l'ho ripostato perché ci sono molte persone che odiano fare glitch in due e questo money glitch da fare da soli diciamo che è abbastanza buono secondo me non è di grandi difficoltà, l'unico problema è avere una BMX dentro la base operativa però poco male perché a breve vi porterò un video su come mettere la BMX dentro la base operativa e, e come duplicare anche la BMX se funziona ancora ragazzi, quindi devo controllare, devo verificare perché il glitch di ieri quello in solo è stato facciato. io qui ero convinto che c'era ancora quel garage invece niente e è stato patchato il glitch di ieri e quindi nulla, anzi è durato tantissimo col glitch ragazzi era ottimo come... secondo me come glitch era veramente ottimo scusate ragazzi ma sto parecchio attappato, c ho l'influenza, ho 38 de febbre 38 e 6, 6, non lo so, manco mi ricordo quindi sto bello attappato a questo punto ragazzi, eccola qui l'auto altro dirvi approfittate di questo glitch se avete una bmx nella base operativa detto questo vi lascio un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti